che mi stai buonasera innanzitutto buonasera al mondo buonasera Qua? tutto il mondo stasera a ah, un ristorante di camionisti fighissimo perché insomma si mangia bene sai che con i camionisti si mangia molto bene e si risparmia anche tanto poi questo periodo ancora meglio periodo storico scusate c'è caldo <ride> siamo al primo di ottobre ma fa caldo fantastico e sto canta storie oh io faccio un allora i bicchieri di vetro o di cristallo non ci, sono, non ci danno più, ci danno i bicchieri di carta. È una giornata speciale, ottobre. primo ottobre, ottobre. Mi, trovo in mi trovo in compagnia con questa Samantha. splendida creatura che okay, è Manuela eh, dato che noi siamo degli amici inseparabili perché la nostra amicizia va oltre i confini di tutto quello che pubblichiamo Sì, tipo la serie del film c'era una volta non so se avete visto sì, Netflix. 120 puntate <ride> lei ha avuto la sfrontatezza di vedersene tutto Ma perché io sono una romantica, sentimentale, che crede nei favole. Forse per questo la trovo male in questo pianeta Voglio andare via, allora, portatemi via Allora Manuela, la domanda Dica. è C'è pure la domanda Com da parte <ride> C'abbiamo anche quella di scorta Ma, pure la domanda Senti, domanda. ma secondo te, allora. questo pianeta dove sta andando? dove sta andando no, il pianeta sta sempre là ma sicuramente non so quanto durerà questo pianeta questo sì